Bene, siamo partiti da Mons Clint, adesso vediamo un po' dove fermarsi, se fermarsi a Stage, che è la, la cittadina che abbiamo incontrato vedendo qua Mons Clint o se proseguire, uscire e abbandonare l'isola. L'idea è quella di abbandonare l'isola. sul costo del, del traghetto per andare a Bornholm visto che tutti dicono insomma che meriti una visita sono quattro ore di traghetto più o meno, ho calcolato io eh. una particolarità che mi è saltata all'occhio in questi primi quattro giorni danesi è che ci sono un sacco di animali morti per strada o ai bordi ma soprattutto sono uccelli però è particolare sta cosa qua tanti! insomma tanti cadaveri per strada chi cerca trova ecco qua ma basta Oh, guarda che storia bella questa ecco con già il tubino ho pulito tutto il camper pavimento doccia tutto qua davanti ci ho messo tre ore poi mi sono fatto ah, ho pulito tutto il, il fornelli lì della cucina e poi mi sono fatto anche una bella doccia e poi ho rifatto il pieno di ventissimi eh sì, acqua quindi per un po adesso sono a posto termina così il tratto autostradale ovviamente in danimarca non si paga l'autostrada e siamo a quattro chilometri da Coge. allora siamo a Koge adesso devo trovare il partono i ferry boat gentilmente in inglese mi hanno dato le indicazioni per raggiungere il porto Oh spesa al Lidl veramente che mi vergogno di me stesso e stasera mi provo una pizza che non lo so, vediamo se riesco a mangiarne metà poi ve la faccio vedere prima di, di infornarla nella padella forno anche lì bisogna scoprire capire come viene fuori la pizza con quella padella Vabbè, adesso siamo a mezz'ora da Copenaghe. Forse ho trovato un parcheggio, anche se è dubito, perché qua c'è come un ingresso, non lo so, stasera nel piazza quale. E questa è la pizza che tutto sommato a vederla così c'è pure anche i pomodorini adesso ci metto un pizzico di sale un po' d'olio di... al peperoncino e eh, cari miei io c'ho il basilico e eh, ci metto due quattro foglie di basilico e vediamo non lo so l'odore così sembra decente mi spiace non avervi fatto vedere la pizza ma ero in sbatti perché già ero arrabbiato perché la padella forno in un attimo me la cotta e ha bruciato un po' il sotto comunque me la sono mangiata tutta sapeva tutto tranne che di pizza però mangiabile ovviamente cioè, cioè non, non c'era sapore era una focaccia un po' insipida Tutto sommato, e adesso sbattimenti di lavoro, sbattimenti di lavoro, belle storie. La visita a Copenaghen è sicuramente un'eccezione per quanto riguarda le, le mete che introducono i miei itinerari, ma d'altronde, questa è una città da prendere d'esempio in quanto è stata progettata affinché potesse essere a tutti gli effetti una città ecosostenibile tant'è che nel 2014 è stata premiata eh, come città più verde europea oltretutto ha l'ambizione di entro, nel, entro il 2025 di diventare totalmente green quindi non si vedranno più in giro macchine che vanno a, a gasolio, a benzina, eh, insomma verrà totalmente eliminata la, il consumo eh, che proviene fondamentalmente da, da, dai carbon fossili. Oltre a questa nomea eh, e a questa ambizione, Copenaghen è da visitare eh, per le persone che hanno l'ambizione o la volontà di, di abitare in centri abitati di grandi dimensioni, proprio perché è totalmente ecosostenibile, abbiamo un sacco di un infinità di piste ciclabili, è praticamente immersa e accerchiata da, da parchi naturali, quindi è a tutti gli effetti un polmone verde. Ci sono piante di proprietà pubblica, ovvero le persone possono usufruire di, dei frutti. Di queste piante quindi mele more mirtilli tu prendi chap e mangi insomma ci sono tantissime motivazioni per dare risalto mettere in risalto questa, questa città perché è, è quella da prendere da esempio se si vuole come ripeto abitare in un centro abitato di grandi dimensioni qua c'è il parcheggio delle bici il parcheggio dei cani che aspettano nel loro cesto <ride> e poi giusto per far capire quanta gente va in giro in bicicletta questo è un altro super parcheggio non vi nascondo il piacere che veramente che si prova a lasciare la bici con sulla batteria e tutto qua libera e nessuno che tocca niente bellissima praticamente c'è il salottino salottino all'aperto per la famiglia eh, non, non ho parole sono cose che veramente danno un piacere queste no, siamo in un centro commerciale qui a Copenaghen. sono venuto qua a comprare l'hard disk che furbescamente non ho portato dall'italia nel senso che per fare la doppia il salvataggio doppio di tutti i video e l'ho pagato eh, un po' di 20 euro in più rispetto a quell'Italia da un terabyte della Western Digital adesso devo cercare la carta forno visto che c'era un Lidl yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <ride> originali Adesso stiamo andando in un parco e quindi capirete di persona il motivo per cui Copenaghen è una città vivibile a tutti gli effetti. Eh, questo qua è uno dei parchi più grandi che c'è ed è comunque in una zona abbastanza centrale. Trovato sì. oh, subito. benissimo direi ci sono tanti gruppi di ragazzi giovani voi avete mai pensato di fare footing eh? con la carrozzina del figlio Adesso cambiamo meta e andiamo in un altro parco più piccolo devo dire che è un vero piacere qua dialogare, comunicare tutti gentilissimi e si rendono disponibili per aiutarti a trovare le mete che vuoi visitare poi lo vedi proprio che lo fanno con con naturalezza Sorry Do you speak English? Yes, naturally yeah. <laughs> Like all Danish people Okay, I'm, so I'm looking for land, boho, yosela Oh, understand? that's... you just have to ride to this uh, cross and then a this way A cross or that, that west way? West ah, that, way? Okay, and and that way? Okay, perfect And arrive. Perfect Thanks a lot I don't know how they look bad because I'm in the middle of the road Rientriamo subito nella ciclabile, ma ah, figa cosa l'ho già visto su internet, e bike che trasporta le merci. Constatazione banale, le biciclette come vedete vengono lasciate tutte a portata di ladro, ma qua i ladri non ci sono, anch'io voglio essere positivo lascio sulla batteria non la chiudo ed entro a vedere com'è, com'è, stai stuardo eccoli qua i giardini tutti fioriti ah questo qua è il giardino di rose rinomato anche qui la gente usa il parco per riposarsi, mangiare flirtare Giocare con gli amici. Che bello. Vogliamo parlare di questo albero? Di quanto sarebbe bello salirci sopra? Wow! Vedete? Ho lasciato la bicicletta senza lucchetto, niente, ed è ancora ecco qua. In Italy you find a tree. Qua è uno spettacolo, fa parte sempre dello stesso giardino pubblico. Qua siamo dall'altra parte, dall'altro lato della strada. Wow, qua c'è da fare un servizio completo fotografico davanti alla stazione centrale dei treni di Copenaghen ma noi non siamo qua per visitare la stazione la vedete dietro di me ma bensì per andare a visitare il parco dei divertimenti di Tivoli che è il secondo più antico al mondo pensate è stato inaugurato nel 1843 e ehm, oltre a essere il secondo parco più antico al mondo, è il parco dei divertimenti più frequentato al mondo, almeno così dicono. Oltre a questi motivi che lo rendono popolare, ehm, si rende particolare perché è un mix di giostre di tutti i tipi e di cultura, ma dentro probabilmente ci renderemo conto di questa cosa qua. È famoso anche per la sua ecosostenibilità, perché attraverso il riciclaggio dei bicchieri di plastica sono riusciti a risparmiare la bellezza all'anno di 1.400.000 bicchieri di plastica oltre a ciò è famoso anche perché sempre per quanto riguarda i concetti di ecosostenibilità l'intera energia che serve per alimentare il parco viene prodotta da un parco eolico bon, dai, io direi che adesso possiamo andare allora eccoci pronti ho pagato 155 corone danesi che sono circa più di, poco, poco più di 20 euro adesso capite anche perché è un mix di giostre e cultura è ovviamente un teatrino Da dietro abbiamo il palco dove sicuramente vengono fatte le esibiz esibizioni musicali e intorno a questo prato che non è più un prato ci sono tutte le le proposte commerciali food questo parco è famoso anche per contenere al proprio interno uno dei calci in culo più alti al mondo e che sicuramente non è questo che abbiamo davanti vediamo no, qua ci sono altre fontane guarda che porcile madonna mia eccolo qua questo è il calcio in culo uno dei calci in culo più alti al mondo la cosa che più colpisce sono le, le strutture no? vecchio stile macchinari e le Guarda questo! Sì. Ma non vogliamo fare una ripresa agli autoscontri? style, eh? macchinine dei primi del novecento. che cosa interessantissima, quella che ho detto prima, praticamente con questo codice tu lo, lo metti dentro lì e ti danno i soldi per, per aver contribuito al riciclaggio ben, grazie ma non vogliamo fare una ripresa alla giostra dei cavallini ho anche il, il tipico trenino che porta in giro le persone old style anche questo questa è invece è una cosa che non mi piace perché certo lui non è, non è contento che la gente gli rompa le palle vero povero eh? faccio da incazzato infatti ok questa è la fila che si deve fare per entrare nel mitico tunnel degli orrori Questa invece è la coda per andare sul calcio in culo Impressionante come c'è, una parte per i pedoni che è bella larga, una parte per le piste ciclabili che forse è ancora più larga e poi c'è la strada che alla fine è meno larga del, diciamo, della pista per i pedoni e per le, le biciclette, questo è meraviglioso e non ti puoi neanche distrarre intanto che Vai in bicicletta, io sto andando piano no? perché sono curioso, guardo le cose e ogni tozza arriva scampanellata per dire parti a destra che ti passa a sinistra, poi c'è qualcuno che non ti scampanella e rischi l'incidente perché tu non è che vai drittissimo come un... Questo centro sportivo gigantesco dove i campi da calcetto, calcia 7... Calcio a 11 c'è di tutto, e qua ci sono i campi da beach volley, dentro vedo un canestro, sarà una bellissima palestra. Un Luca parco unico in questa città, vuol dire che stanno giocando a frisbee là ma che bello ma che bello guarda altri campi da, da calcio da... tutto tenuto in maniera perfetta questo qua ce lo guardiamo preso sì. colpito sì. <laughs> but you play you play frisbee every day? no eh? ah you are making a training eh? <laughs> rovescio qua è sempre la partenza del frisbee hai capito c'è proprio la ma sono tutti qui che giocano a frisbee adesso ho capito ma dai qua sono le piattaforme di ah, lancio vedi 10 1 vediamo questo Capì. e qua ognuno viene col suo frisbee per lì ce ne ha 27.000 nello zaino però questi qua sono percorsi di distanza da quello che ricordo praticamente vince chi in meno tiri riesce a arrivare a destinazione io ho parcheggiato in prossimità di questo immenso parco c'è il mare vive il mare che ce l'abbiamo fatta anche stavolta camper c'è ancora adesso vediamo se dentro c'è tutto quello che c'era prima considerato che ogni giorno eh, userò la bicicletta e non ho voglia di star lì a metterla dentro ho tirato via la batteria il computerino qui e l'ho legata allo specchietto Tanto, qua secondo me posso stare bello tranquillo. Stasera, pasta asciutta, sugo rosso, però il sugo rosso eh, me lo faccio io, di conseguenza, ho preso una scatola di pelati, quella da 800 grammi, quindi quella grossa. Ovviamente, l'ho tritata con il trita, con il trita pomodoro. Poi ci ho messo dentro due spicchi d'aglio, sei foglie di basilico, un po' di sale, un po' d'olio di semi, non d'oliva, un pizzico di peperoncino e due stecchette di rosmarino. Basta, poi cuocere a fuoco basso e... e direi che è pronto, di solito un quarto d'ora, una ventina di minuti a fuoco basso. Bene, bene, bene, dopo vi faccio vedere il piattino completo. Ok, questo è il risultato finale. Prima spolverata di grana, poi quando arrivo un po' meno di metà faccio la seconda e poi la terza in poche parole. Pipe al grana e sugo rosso. Bene, mi faccio un buon appetito, mangio e ci domani vediamo un pochettino, andremo a perlustrare il centro di Copenaghen. Oggi fancazzismo totale, perché? Perché ha piovuto tutto il giorno. Allora ho fatto un po' di ricerca sulle cose da vedere a Copenaghen, le informazioni andare a vedere delle particolarità della Danimarca riguardo alla leggenda dei troll e insomma dai mi sono portato avanti e adesso mi sto facendo una bella pasta al pesto con i fagiolini e le patate come vuole la tradizione quindi nell'acqua ho già messo dentro i fagiolini qua ci sono patate, penne e il pesto, un bel po' di pesto. Adesso è l'ora di buttare la pastola. L'acqua bolle. E le patate insieme. Che sennò... Ah, ecco, l'unica cosa che non ho fatto delle patate prima di buttarle dentro. Ho fatto un errore. Perché le patate, prima di buttarle dentro, andrebbero messe in acqua fredda. Lasciate lì, sciacquarle un paio di volte in modo che tirano via quella insomma, quella, quella patinina lì che gli dà un po' di amarognolo, e così le patate rimangono più dolci se le lavate prima di buttarle dentro a bollire. Bene, vediamo un po' cosa viene fuori. Vabbè. Immagino che sappiate tutti come si fa la pasta al pesto con i fagioli e le patate, ma magari qualcuno si mangiava solo la pasta al pesto così senza patate e fagiolini invece ah attenzione oh, l'aglio adesso mi prendo un aglio, lo trito bene e lo metto dentro nel pesto fondamentale l'aglio eh bene bene bene, io ho già fatto l'assaggino è venuto una libidine incredibile questo è il risultato finale fagiolini, patate Ah, ragazzi, mosse magna e ci si vede alla prossima fois.